Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ecco il nuovo appuntamento, l'appuntamento pomeridiano con Venditalia Talks. Continua perciò la serie di incontri organizzati dall'associazione di settore volti a far scoprire e approfondire le tematiche di questa fiera Venditalia. Una fiera che nasce, si sviluppa e obiettivamente sta anche avendo un grande successo sull'onda di alcune tematiche fondamentali. Innovazione tecnologica innovazione di sostenibilità ambientale e innovazione di prodotto, noi in particolare in questo, in questo appuntamento parleremo di innovazione di prodotto, i nuovi trend di consumo del vending, in particolare i prodotti bio, free from e rich in, parlavo prima appunto di innovazione, il, il settore è innovativo e sta innovando sotto diversi punti di vista, uno di questi, avete visto appunto distributori automatici smart di ultima generazione, sostenibilità ambientale, attenzione alle tematiche sociali e ovviamente come vi dicevo prima anche innovazione di prodotto. Innovazione di prodotto che nasce da ovviamente un'esigenza che si è sempre più diffusa tra la popolazione di avere prodotti, diciamo alcuni li chiamano di nicchia, io li chiamerei prodotti con, con degli target molto specifici. Di nicchia non vuol dire per pochi, perché in realtà ci sono dei dati di settore che raccontano come prodotti biologici, free from, ricin, si stanno diffondendo anche nel nostro settore e godono di un sempre maggiore interesse da parte di chi utilizza i distributori, i distributori automatici. Quindi il nostro settore deve confrontarsi con queste nuove tendenze di consumo perché ce lo dicono i dati. Tanto per corroborare quello che vi sto dicendo vi cito alcuni dati dello studio congiunturale di Ipsos fatto per Confida. Nando Pagnoncelli è stato ospite nelle scorse giornate di questi Venditalia Talks e nel suo report cita chiaramente che oltre ai prodotti venduti tradizionali, parlo ovviamente del vending, sono aumentati i consumi di alcune categorie tra di nicchia come i prodotti ipocalorici, prodotti per diete specifiche, specifiche scusate, senza glutine, lattosio, prodotti vecani e prodotti biologici. Il 25% degli intervistati chiede che ci sia una maggiore offerta di prodotti all'interno dei distributori e chiede che in questa maggiore offerta siano compendiati appunto i, prodotti, i prodotti che vi dicevano. Quindi c'è una pro, propensione da parte dell'utilizzatore di vedere differenti e maggiori categorie di prodotto, anche innovative, anche nuove, all'interno di distributori. Poi è ovvio che il settore, e lo approfondiremo durante questo, questo panel, ha le sue esigenze. Il, eh, il vending non è un retail fi, strettamente fisico perché tu vai a comprare da qualche parte. La vendita avviene attraverso i distributori automatici. I distributori automatici hanno delle limitazioni, chiamiamole comunque particolar, particolarità tecniche, attraverso cui vendono i prodotti, quindi questi prodotti per essere venduti, veicolati attraverso le vending machines devono rispettare diversi, alcuni parametri. L'obiettivo di questo Talks, prima di passare dare la parola ai relatori, è proprio quello di far dialogare, è già iniziato il dialogo, ma di sviluppare questo dialogo tra le componenti della filiera, produttori, associazioni di categoria, gestori di distributori automatici, Rivenditori, quindi tutte le anime che fanno, eh, rendono viva la nostra filiera. Ci saranno una serie di autorevoli relatori che illustreranno ovviamente le, le varie tematiche legate ai nuovi trend di consumo. Marco Cuppini, che è Research and Communication Director GS1 Italy, Susanna Newood, responsabile nazionale area food dell'associazione italiana Celiachia, Massimo Lorenzoni, CEO di Bio2Bio. Nicola Zaniboni, direttore vendite di dispensa Zaniboni, e Pio Lunel, che è il presidente dell'impresa di gestione dei distributori automatici di Confida. Lascio la parola al primo relatore, il dottor Marco Cuppini, che ho appena citato, Research and Communication Director GS1 Italy, e particolare coordinatore dell'osservatorio Immagino, scusate, che ha introdotto un nuovo modo di leggere i fenomeni di consumo e relativi cambiamenti e tra questi fenomeni di consumo e relativi cambiamenti ci sono appunto i prodotti di cui parlavamo prima collegati anche al nostro settore, quindi cedo la parola al dottor Cuppini. Grazie. grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, per l'occasione di raccontarvi credo dei dati interessanti che noi stiamo raccogliendo ormai da cinque anni. E, Parto da, da questa considerazione apparentemente un po' strana, però credo che abbia davvero un, un po' di verità crescente nel tempo. Qua diciamo, eh, le vostre, le nostre nonne, comperavano in, in base alla disponibilità dei prodotti, quello che c'era si comprava. La generazione seguente, le nostre madri, avevano per scegliere i prodotti, un grande, un grande veicolo di tutti i valori di un prodotto, la marca. E quindi c'erano, insomma, per chi ha un'età, Galbani vuol dire fiducia, ha, è entrato nella testa dei consumatori e ha guidato le scelte dei consumatori per tantissimi anni. Il ruolo della marca ovviamente non è morto, c'è cioè ancora, è vivissimo. Quello che succede però da un po' di anni è che, e quindi guardando alle nuove generazioni soprattutto ma non solo, eh, si compra anche leggendo le etichette, cioè andando a cercare informazioni, addirittura qui si dice si comprano informazioni e credo che questo sia davvero un, un fatto nuovo che sta cambiando il modo di dialogare fra industria di distribuzione e consumatori. Eh, e noi su questo lavoriamo. Lavoriamo in che modo? Mh, studiando le etichette dei prodotti. Eh, le etichette dei prodotti da un po' di anni si sono arricchite di tantissime informazioni per una serie di motivi, qua ne citiamo tre, eh, come spesso succede con dei cambiamenti da parte del legislatore. Eh, il regolamento europeo 1169 un po' di anni fa è entrato nel merito di queste informazioni obbligando industria e distribuzione a mettere alcuni tipi di informazioni addirittura entrando nel merito su, su come metterle alcune informazioni dovete metterle in grassetto quindi il, il legislatore ha a cuore ovviamente eh, il bene del consumatore, l'informazione del consumatore e lo fa attraverso regolamenti le, leggi eccetera Consumatore che come dicevo è diventato sempre più attivo nel senso che le etichette si leggono, il consumatore cerca una buona informazione, un'informazione di qualità, la cerca dove c'è e le etichette dei prodotti ovviamente sono un buon veicolo, tanto che sono diventati un nuovo media per parlare fra aziende e consumatori e quindi da qui il boom delle informazioni in etichetta. Etichette che sono fonte di informazioni, insomma che cosa troviamo su un'etichetta, le descrizioni, gli allergeni, gli additivi, le informazioni nutrizionali, gli ingredienti, come conservare i prodotti, l'origine dei prodotti, molto importante, pensate un'informazione, tanto per fare un esempio, fino a pochissimo tempo fa forse considerata un'informazione tecnica, l'origine della materia prima della pasta, grano 100% italiano, adesso è diventato importantissimo, viene poi con i fatti ultimi ha sconvolto addirittura questo mondo, ma è diventato per alcuni versi un fattore utilizzato per scegliere i prodotti e poi i claim, quello che le aziende raccontano. Bene, noi in funzione di tutte queste cose, noi siamo un'associazione siamo quelli del codice a barre abbiamo 40.000 aziende associate fra industria e distribuzione e con l'avvento dell'e-commerce e proprio per la 1169 il regolamento europeo che citavo prima è diventato obbligatorio per chi fa e commerce mettere a disposizione le informazioni e le immagini di prodotto anche a chi fa la spesa comodamente seduto sul divano e non davanti a uno scaffale e quindi per, abbiamo inventato un servizio di sistema come diciamo noi quindi a, a vantaggio di tutti i nostri associati che consiste nel fotografare abbiamo eh, ehm, preso alcuni giovani fotografi e giovane fotografe eh, abbiamo messo in piedi dei set fotografici per fotografare fate conto che fotografiamo circa 6-700 prodotti a settimana eh, e per registrare tutto quello che è scritto in etichetta. Oggi questa banca dati contiene circa 126.000 prodotti digitalizzati, prodotti vivi, cioè prodotti che sono in vendita tuttora sugli scaffali degli ipermercati e supermercati. Registriamo circa 100 variabili, tutto quello che c'è scritto in etichetta, dagli ingredienti come dicevo prima fino anche alla bandierina italiana. Partecipano sostanzialmente quasi 2.000 produttori e tutta la distribuzione italiana fisica e digitale. La cosa interessante è che queste informazioni le facciamo sposare con un dato di mercato che viene dai nostri amici di Nielsen. Mettendo insieme le informazioni etichetta e i dati di venduto, diciamo abbiamo nuove viste sulle abitudini dei consumi. Queste sono le copertine dell'osservatorio che si chiama osservatorio immagino, che trae da queste informazioni alcune interessanti a al nostro modo di vedere. Ehm, viste su, sui trend e gli andamenti dei trend dei consumatori ormai siamo, stiamo lavorando all'undicesima edizione ehm, anticipo subito che chi fosse interessato ad andare a guardare queste informazioni sui nostri siti sono tutti scaricabili leggibili quello che la signorina qui davanti sta sfogliando, grazie, non ci siamo messi d'accordo, è la nostra pubblicazione ma c'è anche digitale, grazie. Entriamo un po' nel vivo, come dicevo raccogliamo informazioni su tutto quello che c'è scritto, quindi... Il tema dell'italianità, per esempio, considerate che di questi 130.000 prodotti che abbiamo censito eh, sono presenti informazioni che riportano all'italianità del prodotto su quasi il 27% dei prodotti, quindi una bella fetta dei prodotti negli assortimenti. Eh, andiamo a studiare il lifestyle, quello che ci è stato, è stato citato prima, eh, i fenomeni ormai relativamente nuovi come il free from, il ricin e invece entrando nel merito di fenomeni crescenti negli ultimissimi mesi, il tema della sostenibilità e della riciclabilità del packaging, della composizione del packaging eh, sta invadendo le etichette. Del resto girando per questi stand ho visto chi su questo tema della sostenibilità sta facendo un pochino il suo business con bicchierini assolutamente sostenibili e quant'altro. Quindi stiamo parlando di fenomeni importantissimi, il tema della sostenibilità è un fenomeno in grandissima crescita. Quello che mi è stato chiesto oggi è parlarvi un pochino più a fondo di questi trend, di trend ce ne sono tantissimi, entrerò nel merito di questi mi scuso sul fronte dei numeri ce ne sono un po' cercherò di non commentarli tutti ma passarvi un pochino le cose più significative stiamo parlando di un numero consistente di prodotti che rappresentano circa il 25% delle vendite del totale dei prodotti grosseri in Italia, negli ipermercati e nei supermercati, con, vedete nell'ultimo cerchiolino a destra, sostanzialmente un dato di stabilità, il 2021 contro il 2020 sostanzialmente le vendite sono state piatte per quello che riguarda l'intera categoria dei prodotti free from, free from cosa vuol dire? Prodotti che dichiarano l'assenza di qualcosa, senza coloranti, senza additivi senza conservanti, senza grassi saturi senza zuccheri aggiunti se vi ricordate un po' di anni fa il boom dei prodotti senza olio di palma che erano praticamente spariti e adesso magicamente tornano quindi fenomeni anche ricorrenti senza OGM segnalo però che all'interno di questa categoria un po' più grande i prodotti che dichiarano di non avere zuccheri aggiunti o pochi zuccheri hanno nell'ultimo anno incrementi a due cifre più 16-14% eh, relativamente uno con l'altro e quindi sono il tema del poco zucchero è sicuramente un tema interessante eh, cosa vuol dire Lifestyle sono quei prodotti che sono particolarmente no, quei prodotti particolarmente indicati per alcuni stili di consumo dei consumatori quindi tipicamente il vegano, il vegetariano oppure chi, chi cerca prodotti biologici ma anche nicchie più spinte come i prodotti che seguono le direttive al o kosher. Anche qua eh, il, la categoria nel suo complesso eh, ha un po', eh, si è stabilizzata dove se andavamo a guardare eh, questi trend un po' di anni fa assistevamo a delle crescite decisamente importanti e adesso stiamo assistendo a delle stabilizzazioni. Questo è dovuto a un fatto eh, molto preciso questi bisogni del consumatore sono stati soddisfatti attraverso scelte da parte dei, dei produttori e dei distributori, dei distributori in particolar modo di costruire assortimenti e quindi di mettere in, in vendita prodotti che avevano queste caratteristiche quindi da un grandissimo boom iniziale una certa eh, stabilità anche qui eh, segnaliamo il fenomeno che sto dicendo lo potete vedere nei numeri eh, con i due anni, il 2020 rispetto all'anno precedente e il 2021 rispetto all'anno precedente. Vedete che da incrementi a due cifre, il vegetariano che cresceva del 10% il vegano quasi del 10% adesso sono crescite positive ma eh, a una cifra è decisamente eh, meno esplosive. L'altro argomento è quello invece del contrario, dei prodotti arricchiti di qualcosa, arricchiti di vitamine, di calcio, di omega 3, di fibre, di ferro oppure i prodotti integrali. Anche qua eh, lo schema ormai l'avete capito, leggiamo le righe sottostanti che segnalano le eh, informazioni, i claim o comunque le caratteristiche dei prodotti più interessanti, la gente cerca più proteine più fibre e l'integrale. Fibre integrale nei cinque anni di storia del nostro osservatorio immagino è uno dei, dei protagonisti. Proprio la ricerca di, della presenza di fibre è, è, una, è uno dei trend che abbiamo eh, registrato più forti. Ehm, arrivo alla conclusione della, della mia presentazione cercando di entrare un po' in buto. Abbiamo fatto uno sforzo di avvicinarci un pochino di più al vostro mondo, in questo senso, questa tra l'altro è un'anteprima, non è ancora stampata sull'undicesima edizione perché non è ancora finita, quindi siete i primi che vedono queste informazioni, abbiamo provato a confrontare le tematiche del benessere, del salutismo, della naturalità, dei temi di filiera, dell'italianità, in funzione delle occasioni di consumo dei prodotti, quindi dividendo fra prima colazione, i primi piatti, i secondi piatti e il fuoripasto che è un po' il proxy, eh, credo, dei prodotti che normalmente sono presenti nelle vending machine. Quindi ci siamo inter interrogati su quali sono i claim che più dinamici quando cambia l'occasione di consumo a quali tematiche possono essere ricondotti questi claim e, quali, e quindi eh, quali sono le tematiche più ricercate del consumatore? Vedete, nell'ultima colonna i fuoripasto fanno riferimento al tema del benessere e del salutismo. Entrerò nel merito con le ultime mie due chart della presentazione su, su questa cosa. In colonna vedete. Cosa intendiamo noi per prodotti fuori pasto? È quella lunga lista che va dal, dalla frutta secca, alle salse, i gelati, le praline, gli snack dolci, il cioccolato, le tavolette, gli snack salati, i sostitutivi del pasto, le caramelle, e le gomme. Questo è il mondo che viene classificato come prodotti fuori pasto. Bene, qua eh, come vedete lo schema e i numeri è sempre lo stesso, ma i numeri sono decisamente più dinamici. Eh, I fuoripasto eh, rappresentano un trend del più 14%, fate conto eh, che... Eh, per le tematiche benessere il 14% scusate, si confronta con i trend dei prodotti fuori pasto generici che crescono del 3 quindi qui è oggettivamente vero che quei prodotti che spendono eh, tematiche che fanno riferimento al benessere sono decisamente più ricercati dal consumatore quali sono i, cl i claim più dinamici per questi prodotti proteine più 48%, fibre, non fritto, vegetariano, vitamine. Quindi, come dire, attenzione a, a queste caratteristiche perché i numeri ci stanno dicendo che il consumatore le cerca e le compra e li consuma di più. Lo stesso meccanismo invece eh, riferito a eh, claim che riportano al salutismo anche qui 11% di crescita eh, dell'ultimo anno rispetto all'anno precedente contro il 3 a 1 generico e qui eh, trend già sentiti già evocati senza lattosio più 44,7% senza giuncheri aggiunti 33% pochi grassi 14,6% quindi i messaggi mi sembrano piuttosto eloquenti e quasi incontrovertibili a questo punto noi che diciamo sempre noi siamo precompetitivi essendo un'associazione, da qui in poi i giochi li fate voi con le decisioni di quali prodotti mettere negli assortimenti delle vending machine. Grazie. Grazie al dottor Cupini che insomma, la sua relazione ha un po' confermato e lo confermeranno anche le relazioni susseguenti di questo interesse nel fuori casa per i prodotti con claim salutistici e che richiamano nel packaging. E le caratteristiche dei prodotti in chiave salutistica, quindi quel più 14%, mi pare, 14,6%, penso che sia significativo, ovviamente lì compendia il fuoricase fuori in generale, ma in questo fuoricasa una parte fondamentale con i nostri oltre 800.000 distributori automatici installati in Italia la rappresenta anche il vending. Il secondo appuntamento è con, come dicevo prima, con la dottoressa Newald, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia. Leggendo, preparandomi per questo, per questo breve talks e eh, leggendo i dati dell'associazione mi ha colpito una cosa in particolare. Allora, al di, al di là del fatto che leggo che i celiaci dichiarati in Italia sono circa 230.000 e questo trend è in aumento. E arriverà a mezzo milione prossimamente probabilmente, quindi c'è un'area medica, chiamiamola così, di sempre maggior numero di persone coinvolte. Quello che mi ha colpito è che, che da una, una ric recentissima ricerca dell'associazione tra persone che, che utilizzano prodotti per esigenze loro ovviamente senza glutine, emerge una richiesta sempre maggiore che questi prodotti siano presenti all'interno di distributori automatici, in particolare ovviamente in alcuni tipi di locazioni scuole, enti pubblici leggevo qua università quindi una recente, una recente perché maggio 2022 un questionario con oltre 100 persone a cui, a cui è stato sottoposto e che hanno risposto hanno detto sì cerchiamo nel vending prodotti adatti a noi tenuto conto, premetto che l'interesse verso questo tipo di prodotti senza glutine oggi copre anche una fascia di popolazione che non ha una necessità di tipo medico ma che è interessata per il suo stile di vita a utilizzare i prodotti senza glutine quindi penso che sia molto interessante e nella, de nella relazione della dottoressa anche alcune, porterà alcune che esistono già avviate dall'associazione interna celiachia con alcune imprese di gestione nel nostro settore quindi lascio la parola alla dottoressa Neuog. Buongiorno a tutti, grazie per questa bella presentazione. Eh, eccomi. Allora, eh, abbiamo visto la bellissima presentazione del dottor Cuppini, eh, che ha mostrato dei dati anche molto positivi diciamo, di crescita. Eh, il mio intervento forse sarà un po' più ehm, diciamo ho voluto impostarlo anche per aprire una discussione no? visto che si chiama talk mi, mi piaceva anche un po' ehm, confrontarmi con voi su anche quelle che sono le difficoltà del settore rispetto a questo tipo di consumatori ehm, e quindi l'ho intitolato un rapporto difficile la celiachia e il vending andiamo a vedere perché allora Scusate, okay. noi siamo l'associazione italiana celiachia, io non sono la presidentessa, sono la responsabile dell'area food e l'associazione italiana celiachia è l'unica associazione in Italia che rappresenta i celiaci italiani e siamo nati nel 79, siamo presenti in tutta Italia e ci occupiamo ovviamente di advocacy, tutela e servizi alle persone che hanno questa patologia. Uh, queste sono un po' le attività che facciamo, vedete che molte sono dedicate all'alimentazione perché ovviamente eh, come sapete l'unica cura per la celiachia oggi nota è la dieta senza glutine quindi noi abbiamo una serie di attività dedicate alla, alla ristorazione, quindi alla distribuzione, anche al vending e eh, alla produzione alimentare, la famosa spiga barrata che penso tutti conosciate approfitto per ricordarvi che la prossima settimana è la settimana nazionale della celiachia quindi vi invito a visitare il sito settimanadellaceliachia.it dove troverete tutta una serie di iniziative eventi ehm, che promuovono appunto la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine tra la popolazione generale. Eh, perché tante sono le fake news che girano su questa patologia? La celiachia infatti è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue ehm, e insorge in seguito all'assunzione di glutine, non è un'allergia, eh, non è un capriccio, è una malattia vera e propria cronica che richiede appunto come unica terapia la dieta senza glutine che va seguita per tutta la vita con estremo rigore, quindi è una patologia che ha un impatto eh, diciamo molto importante sulla vita delle persone. Questi sono un po' di dati, questo è il famoso iceberg della celiachia, come diceva eh, il, il nostro moderatore, i celiaci diagnosticati oggi in Italia sono circa... 233 mila, ma noi ci attendiamo oltre mezzo milione di diagnosticati eh, in breve tempo perché comunque la, la, la, la, diciamo la, la classe medica sta facendo grandi passi avanti anche nella, nelle diagnosi. Parliamo di 6-7 milioni di celiaci in tutta Europa, quindi sono numeri, eh, chiaramente una piccola percentuale della popolazione, l'1%, però sono numeri importanti pensiamo poi anche ai turisti quindi non abbiamo solo 230.000 celiaci in Italia ma anche tanti turisti che per fortuna tornano a visitare il nostro paese dopo questi, questi anni di pandemia e prima della pandemia si stimavano oltre 100.000 turisti all'anno che visitavano l'Italia, turisti celiaci ovviamente e qua vengo di nuovo all'osservatorio immagino perché noi siamo dei fan di questo prodotto e cito, eh, cito ovviamente i dati sul senza glutine, ehm, appunto, quindi vado a integrare l'intervento del dottor Cuppini aggiungendo come senza glutine tra i prodotti confezionati sia il claim nel, tra i free from il più diffuso col 10.6% ed è un trend in continua crescita, non solo in continua crescita ma se vedete la domanda ultimamente supera l'offerta, quindi eh, noi abbiamo visto proprio negli ultimi anni anche con i dati Nielsen che effettivamente c'è stata eh, quasi una difficoltà dell'offerta a soddisfare la domanda, quindi sicuramente sono dati positivi. Eh, noi come associazione vi dicevo facciamo una serie di attività per ovviamente aiutare le persone celiache a seguire la dieta e tra queste c'è un progetto che noi dedichiamo proprio al mangiare fuori casa che ha oltre 4200 locali che sono pizzerie, ristoranti, hotel, bar che aderiscono a questo progetto dove noi formiamo ehm, diciamo aiutiamo e controlliamo i locali aderenti a servire pasti sicuri per i celiaci. Il, la nota dolente invece riguarda il vending eh, perché appunto come il presidente Lunel, Ben sa, e ci siamo confrontati anche recentemente noi abbiamo una sezione di questo programma dedicata al vending però questa attività purtroppo stenta un po' a decollare perché noi ad oggi abbiamo 5 aziende del vending aderenti al nostro programma Ehm, peraltro con grande soddisfazione reciproca, nel senso che è un bel rapporto anche di, eh, di crescita professionale reciproca, ehm, però ecco, sono solo 5 aziende che coprono diciamo, sostanzialmente il nord Italia e le postazioni in totale sono un centinaio, quindi parliamo di numeri ancora molto piccoli. Ci chiediamo allora perché eh, diciamo non, non riusciamo a crescere come abbiamo visto altri dati di mercato, abbiamo voluto quindi in occasione proprio di questo convegno fare una piccola indagine sui social, quindi è stata tenuta aperta proprio pochi giorni, quindi abbiamo appunto raccolto mh, mh, circa 130 risposte ma volendo mh, se avessimo piacere potremmo sicuramente ampliarla noi abbiamo tantissimi ovviamente, utenti celiaci dei nostri profili social, abbiamo oltre eh, 100.000 utenti sul nostro gruppo Facebook e abbiamo chiesto ehm, con quale cadenza i celiaci usano i eh, distributori automatici, la risposta è che solo il 30% degli intervistati, che però può essere un campione abbastanza rappresentativo anche dalla nostra esperienza, utilizza i distributori automatici almeno una volta a settimana, quindi è un numero forse un, un po' ridotto secondo noi. Uh, in particolare abbiamo chiesto trovi facilmente prodotti adatti alla tua dieta e se vedete la gran parte uh, ha risposto, questo praticamente 75% che no, ha molta difficoltà a trovare prodotti adatti, quindi i celiaci effettivamente userebbero i distributori ma non, uh, non, non riescono a trovarli. E infatti poi gli abbiamo chiesto, ma eh, ne sentite l'esigenza, cosa vorreste? E molti hanno risposto di sì, molti hanno risposto che vorrebbero trovare più prodotti, ehm, come dicevamo prima, vorrebbe trovarli nei posti strategici, perché il punto sostanziale del vending rispetto al resto del nostro programma dedicato alla ristorazione è che il vending alla fine, se ci pensiamo, è quasi un presidio, cioè non è il ristorante dove vado magari anche in un momento di eh, piacere, ma diventa quasi un presidio necessario quando sono appunto magari in un luogo pubblico, in un ospedale, in una stazione, in un'università e quindi lì veramente è una necessità più che un piacere e quindi veramente è sentito molto, infatti vedete che la, la domanda a cui hanno risposto con più frequenza è proprio la presenza di distributori automatici nei posti strategici che mi dia ehm, quell'alimento adatto alla mia dieta. E qui mi riallaccio anche al discorso che faceva prima il dottor Cuppini, fuori pasto, perché fuori pasto possono essere veramente un po' la soluzione, secondo me. E poi il problema grandissimo del, delle bevande, perché... Forse voi non lo sapete ma c'è un grossissimo problema che appunto abbiamo riscontrato con, con i nostri partner sulle bevande perché i, le famose bevande a base di orzo non sono adatte ai celiaci perché come sapete l'orzo contiene glutine questo complica notevolissimamente la possibilità di erogare anche un semplice caffè che non sia contaminato con bevande che contengono orzo e quindi non sia adatto ai celiaci e quindi questo rende veramente più difficile poter garantire il la classica cioccolata calda piuttosto che un caffè da un semplice distributore automatico quindi sono ehm, aspetti che rendono molto difficile la Accessibilità ai celiaci. Quindi in conclusione eh, i celiaci vorrebbero sicuramente più distributori automatici ehm, in posti strategici perché per noi il vending è un presidio, quindi è un presidio importante, eh, è quasi un servizio pubblico. La, eh, però ci sono delle criticità perché ovviamente c'è un problema di macchinabilità, di ridotta rotazione perché comunque parliamo sì, di trend in crescita, di, ehm, di consumatori attenti eccetera ma sempre una nicchia di popolazione e poi c'è questo problema delle bevande a base d'orzo quindi io volevo concludere dicendo parliamone, cioè cerchiamo insieme delle soluzioni Sicuramente si possono pensare, e i fuori passo sono secondo me una soluzione, alimenti, snack, che possano essere un po' degli ehm, alimenti adatti a tutti, quindi in cui si possa essere anche un po' visionari e magari lasciare da parte gli alimenti più tradizionali e inventarsi alimenti, i famosi novel food, che possono proprio andare oltre l'alimento tradizionale e andare incontro sia a consumatori che hanno esigenze specifiche, ma possano anche essere adatti a tutti. E e quindi a quel punto non ho più il problema dell'assortimento per cui non ho ricambio perché ho pochi consumatori, perché quel prodotto può diventare interessante non solo per il celiaco ma per tante altre persone. E poi, chissà, ragionare su questo bevande a base d'orzo, cioè quanto è poi questa contaminazione, eh, ragionare su possibili soluzioni strategiche per, ehm, per gestirla o addirittura sostituirlo. Ma il caffè d'orzo, io non lo so, quante persone lo bevono? È veramente necessario tenerlo in distribuzione? Magari si possono anche lì inventare, trovare nuovi sostitutivi che vadano bene a tutti e in questa maniera risolvere il problema. E quindi concludo con quello che è il claim, della, lo slogan della settimana di quest'anno, quest la settimana nazionale della celiachia, perché una società più inclusiva è una società migliore per tutti, quindi trovare soluzioni che siano adatte a una piccola fascia della popolazione comunque rendono una società migliore e quindi è migliore per tutti. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Susanna Neidol, la presidentessa no, responsabile nazionaria area food della sezione italiana Celiachia che ha sicuramente, secondo me in maniera molto chiara, inquadrato, inquadrato il discorso delle nuove trend di consumo e di certi prodotti del nostro settore e ha rivolto degli spunti, dei quesiti a tutta la filiera, ai produttori che sono chi confeziona i prodotti, sia che li gestisce e che li vende attraverso i distributori automatici, perciò io direi esaurite le varie presentazioni, poi parleremo ovviamente anche con Pio Lunel, che è il presidente dei gestori della nostra associazione, perché giustamente la dottoressa ha posto dei quesiti nel senso che questi prodotti sono prodotti in crescita, sono prodotti interessanti perché sono richiesti da sempre maggior numero di consumatori però il nostro settore come vi dicevo all'inizio ha anche delle esigenze tecniche da ottemperare per renderli poi effettivamente vendibili e poi c'è anche il discorso dell'orzo per esempio che ritengo molto interessante. Quindi nella prossima relazione entriamo direttamente nella filiera facendo parlare innanzitutto un produttore in particolare Mar Massimo Lorenzoni, amministratore delegato di Bio2Bio, Bio, che è una realtà leader nel settore del biologico, leggevo nella sua breve presentazione, nata dalla fusione di tre storiche società, Baule volanti, fior di lotto e la finestra sul cielo. Lei viene dall'esperienza sulla finestra sul cielo, sempre come istruttore delegato. Quindi sentiremo la voce, dopo sentiremo la società commerciale, a sua volta sentiremo poi i gestori del vending, una società di produzione che ovviamente ha già un suo know-how legato, penso anche al discorso dei distributori automatici. Quindi cedo la parola al dottor Lorenzoni, e entriamo adesso proprio in chi, tra virgolette, fa anche business con questi prodotti. Grazie. Grazie a voi. Grazie per l'invito soprattutto anche non solo eh, per l'opportunità che abbiamo di eh, parlare di questa parte del processo di distribuzione che c'è su tutta la catena ma anche nello specifico per parlare di bio to bio perché nasce è eh, una ragione sociale effettivamente giovane da un anno ma che ha una sua storia e quindi io approfitterei proprio di questa occasione anche per presentare quella che è la società Bio2Bio, che nasce grazie alla fusione tra tre società storiche del mondo bio specializzato che come ha anticipato il relatore sono uh, Fior di Loto che è nata nel 72, in quegli anni non c'era ancora uh, tutta quella normativa del bio, ma erano già aziende che si erano posti il problema uh, della, di quella che è la salute de, de, de, de, de la, della singola persona e anche della terra nel suo generale quindi con veramente concetti che oggi sono di largo diciamo che, che comunicati effettivamente da parecchie aziende ma che sono nate come mission nelle singole aziende fiero di lotto bauro volante e la finestra sul cielo quindi è nata nel 72 87 78 qui proprio solo due numeri oggi ovviamente parleremo di vending B2B nasce come società multicanale. Fin oggi siamo presenti sia nei negozi specializzati, farmacie e parafarmacie, nella parte erboristerie. Sicuramente il mondo dell'Oreca, a cui appartiene anche il vending, è per noi un canale di fortissima crescita e quindi ci fa piacere, appunto, essere oggi qua, essere testimoni di questo percorso che sta cambiando e che anche chi mi ha preceduto l'ha evidenziato con numeri alla mano di una tendenza forte e richiesta dal, dal mercato. Quindi prima parlavamo di, ci hanno presentato come produttori, noi nasciamo come distributori poi nell'ambito dell'organizzazione societaria abbiamo due unità produttive, una in particolare è Sglut che è una società specializzata proprio per alimenti senza glutine ovviamente con prodotti notificati e tutto quello che si porta dietro il mondo della celiachia. E invece la parte di Natura che fa sia parte di confezionamento che parte di produzione. Come dicevo prima, multicanalità e siamo specializzati nella distribuzione dei singoli canali. In questo caso specifico abbiamo voluto dare evidenza, su quelli che sono i consumi, quindi abbiamo voluto in qualche maniera leggere eh, quella che è il, la tendenza del consumatore. A volte fare un'analisi e una fotografia dalla parte di etichettatura, come eh, prima c'è stato fatto presente da GS1, eh, dà un'indicazione effettivamente di tutte le informazioni che sono inserite all'interno di un'etichetta ma che può avere delle uscite sul mercato completamente differenti perché la stessa informazione può essere vissuta in maniera diversa da quello che è il consumatore finale e quindi qui si parla di mondo bio, c'è il confronto tra il 2012 e il 2021 e quindi se inizialmente solo, unicamente il 53% delle famiglie avevano questa propensione a consumare e quindi ad avere anche in quello che è il carrello della spesa dei prodotti bio, si è arrivati nel 2021 ad avere fino all'89%. A noi piace dire che sono acquisti consapevoli, nel senso che non è solo prendo un prodotto e lo metto nel carrello, ma in maniera consapevole sappiamo effettivamente che lo mettiamo nel carrello consapevoli che rientra in quello che è del mondo del biologico. Il 43% lo vede come prima scelta, il 54% sono consumatori frequenti del mondo del bio e quindi anche in questo caso poi c'è tutto lo studio di quelli che sono poi i canali effettivamente dove questo consumatore frequenta maggiormente e soprattutto quello che è il cambiamento della spesa bio. L'Italia è ancora molto indietro rispetto al resto dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra e la Francia e quindi ha comunque un trend continuamente negativo e si parla di un 18%. La parte della pandemia sicuramente ha aiutato questo trend di crescita, sempre di più i consumatori finali sono alla ricerca di quello che è un prodotto salutistico e tutto quello che si porta dietro, proprio perché la gente ha imparato di più a voler bene a se stessi e a tutta la società che ci circonda. Quindi adesso evito di entrare nelle singole voci, abbiamo evidenziato quelli che rientrano nel mondo del biologico, quindi al secondo posto come scelta tra i prodotti considerati sicuri rientrano i prodotti biologici, invece quelli prodotti considerati più invoglianti sia sotto l'aspetto dell'etichettatura e della presentazione del prodotto lo vediamo è al 57%. Mi spiace ma di qui è molto di traverso e non si legge. <ride> Quindi in questo Ah no, vabbè. È uguale, va bene. va bene. grazie. Quindi la ricerca noi abbiamo voluto fare, è proprio quello di cercare di capire effettivamente qual è la richiesta del consumatore finale, perché è colui che effettua poi la scelta. Questo diventa fondamentale nel mondo del, del vending, dove ovviamente eh, non c'è una persona che trasferisce l'informazione e quindi è, è, è un fatto visivo e di scelta diretta che può fare il consumatore finale. Qui abbiamo fatto uno spaccato a livello europeo, è stata fatta una ricerca per cercare di capire eh, quali sono i trend di consumo legati alla dieta? E quindi nella ricerca proprio sul mercato italiano hanno visto che le, le diete più utilizzate: il 29% è quella mediterranea, il 128% invece non si riconoscono in una dieta effettiva. Il 53% si identifica in particolare eh, in una serie di caratteristiche. In questo caso sicuramente la più sentita è quella. Del, del biologico che è quella che ha le percentuali più alte in questo caso visto che anche il nostro mestiere abbiamo voluto anche dare degli esempi effettivi che oggi sono già presenti anche nel settore vending e che possono dare delle risposte alle domande che sono state fatte anche in precedenza e che faremo anche successivamente nel caso specifico Uh, abbiamo fatto un esempio di barrette, in questo caso sono anche senza glutine, eh, adatte al discorso vending, sicuramente lo sentiremo anche successivamente, la necessità di avere anche un packaging dedicato a quello che è il mondo vending e che sia giusto per stare nella spirale proprio fisicamente e quindi avere un, un utilizzo appropriato al canale. E ovviamente questo è stato fatto, essendo noi azienda multicanale abbiamo dei prodotti specifici studiati nei vari singoli canali. Eh, questi sono salutari, rispondono a tante domande che abbiamo, sono state fatte in precedenza, per esempio in questo caso specifico come col dolcificante viene utilizzato uno sciroppo di riso a lunga catena, vuol dire che il rilascio degli zuccheri, Avviene in una tempistica molto più lunga rispetto a quelli che sono gli zuccheri raffinati e quindi risponde pienamente a tutto quello che oggi si dice uno snack naturale, salutare, biologico, vegano e anche senza glutine, tanto per non farci mancare nulla. Questi sono altri esempi sempre di prodotti oggi già presenti nel mondo del vending, quindi si vanno dalle barrette ricoperte a snack salati. Andando anche su cose un po' più particolari, uh, queste sono state lanciate recentemente e stanno avendo uh, un buon successo di vendita, sono delle verdure secche e quindi in questo caso è ancora più rafforzato il discorso salutistico che è una parola che sentiremo spesso oggi e sempre di più sul mercato. Questi sono i contatti dell'azienda che oggi è come ragione sociale su Bologna e come uffici operativi in principal modo a Torino. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Dottor Lorenzoni che ha insomma, confermato con altri dati e con la case history di, della sua azienda di bio 2 bio il feeling che si sta creando appunto tra il nostro settore e certe tipologie di produttori, tra l'altro mi scuso per prima non mi sono presentato, sono Enrico Capello direttore di Vending Magazine che è una testata del settore verticale bio, B2B e tra le aziende con cui collaboriamo come rivista da più anni c'è Dispensa Zaniboni, così Passo al prossimo relatore, Nicola Zaniboni, direttore vendite di, di, di Spesa Zaniboni, che è una società commerciale e la posso tranquillamente definire tra le, tra le aziende pioniere, pioniere dei nuovi trend di consumo del vending. Una delle prime che ha commercializzato, ha creduto nel, nella vasta gamma di prodotti che, che presenta, anche appunto nel free from, nel ricine e nelle varie tipologie di prodotti che abbiamo parlato fino ad ora diventando poi un'azienda una, un di riferimento per i gestori del nostro canale quindi Nicola è sicuramente competente, conosce bene le dinamiche del nostro settore e con lui entriamo ancora più nello specifico del rapporto tra la filiera della distribuzione automatica produttori e rivenditori del prodotto quindi chiudiamo il cerchio man mano poi arriveremo ovviamente ai gestori Grazie e Nicola parola a te. Grazie, grazie. Prendo qualche appunto perché alla memoria dopo qualche giorno di fiera mi, mi sta lasciando. Allora, eh, dispensa, dispensa Zaniboni, ecco, eh, io intanto sono Nicola Zaniboni e. aspetta è che... ecco insieme ai miei fratelli Luca e Mattia abbiamo fondato e siamo titolari appunto di, questa, eh, di una società commerciale che è specializzata nei prodotti eh, alimentari snack, li chiamiamo snack on the go, quindi eh, per il consumo fuori casa e eh, fin da subito abbiamo visto eh, una grossa opportunità appunto di, eh, di proposta a un settore, il vending, un settore in crescita ma con eh, crescenti esigenze. La nostra, ecco, ehm, diciamo che eh, la nostra offerta prevede prodotti eh, che sono da noi eh, selezionati o da noi anche concepiti quindi con le aziende, eh, con le aziende di produzione e eh, prodotti a nostro marchio o a marchio in esclusiva per, eh, per, il vending, per la distribuzione per il vending che devono essere, eh, devono essere pratici per un consumo immediato, devono essere sicuri perché affidabili nella qualità e nella conservazione, eh, accattivanti nel packaging e chiari soprattutto nella comunicazione, perché vediamo appunto la problematica di lettura e di eh, comunicazione che hanno i prodotti nel, nel, al di là di una vetrina di un distributore automatico, e poi l'aspetto aspetto, diciamo convenienti per un rapporto corretto di qualità e prezzo. E siamo a Parma, siamo in un magazzino, diciamo siamo, abbiamo la nostra attività nel magazzino di circa 2000 metri che è refrigerato e condizionato, e quindi noi garantiamo anche la catena del freddo nel nostro servizio, tant'è vero che siamo distributori esclusivi per il vending in tutta Italia, di eh, yogurt fresco, della Mila in modo particolare, che è un'azienda eh, piuttosto riconosciuta ecco, nel, nel, nell'ambito del mercato italiano, il panorama italiano. Abbiamo una struttura commerciale di agenti presenti su tutto il territorio, quindi eh, diciamo che siamo eh, molto vicini anche ai nostri clienti che poi alla fine sono i gestori. Ehm, le linee di prodotto. Ecco, eh, la, nostra proposta, la nostra proposta è una proposta che eh, considera eh, varie linee di prodotto legate ai vari momenti di consumo della, eh, della giornata o eh, ancora di più alle esigenze di, delle, di ogni della localizzazione di ogni distributore automatico. Quello che stiamo vedendo è la necessità da parte dei gestori di cogliere eh, sempre di più eh, le esigenze di vari tipi di consumatori che sono diversi se sono nelle scuole, se sono negli ospedali, se sono nelle fabbriche, oggi eh, ancora di più nelle palestre piuttosto che negli alberghi, piuttosto che in suolo pubblico, quindi parliamo dei negozi autonomatici dello Shop24. Il nostro obiettivo è quindi quello di dare un'ampia proposta, un ampio assortimento in questo senso. Quindi una linea di prodotti salati, i piatti pronti, la linea dei prodotti dolci, la frutta, le bevande e lo yogurt e poi tutto il mondo di quelli che sono i prodotti free from, biologici, equosolidali e adesso abbiamo aggiunto anche quelli cosiddetti arricchiti, no? quindi gli arriccini. L'assortimento è vario, per, è un rifornimento veloce e questo permette ai gestori di avere eh, degli, livelli di bassi di stoccaggio di, di prodotti soprattutto quelli a più, ba, più bassa rotazione. Quindi questo è un aspetto che vediamo che ai nostri clienti eh, permette l'accessibilità a tante tipologie di prodotti. La scelta è... Allora, la, allora, la scelta del nostro assortimento eh, viene fatta secondo una serie di valutazioni. Leggiamo le indagini di mercato, il comportamento dei, dei consumatori, le tendenze, abbiamo un feedback costante e continuo da parte eh, dei nostri clienti e poi abbiamo una collaborazione molto stretta, molto forte, con eh, ormai un, una, una mh, eh, un, un, diciamo, un sempre più vasto panorama di produttori sempre più interessati a entrare nel mondo del vending ma che poi devono, si scontrano con tutta una serie di problematiche e riguardante proprio spesso la confezione dei prodotti quindi problemi della macchinabilità dei prodotti quindi la compatibilità del prodotto con l'operatività delle macchine le dimensioni dei prodotti quindi la dimensioni sia in termini di peso che in termini di, eh, di, eh, di, di ingombro quindi la possibilità, l'obiettivo è sempre quello di occupare la singola spirale e poi si è aggiunto negli ultimi tempi l'ecosostenibilità del packaging che è un altro aspetto molto, eh, molto importante dicevo eh, fra gli elementi, fra i fattori che noi seguiamo, eh, sono le tendenze del mercato. Adesso io ho preso proprio una slide di qualche tempo fa, ma che eh, ritengo sia ancora molto attuale. E, ad esempio, cioè, ci sono dei cambiamenti di tendenza da parte del consumatore, quindi, un aspetto importante è che i consumatori italiani si stanno portando sempre di più verso consumo di frutta e verdura e meno della carne. E questo è qualcosa che succede soprattutto nelle nuove generazioni, nei, nei più giovani. Proprio uno dei primissimi progetti ai quali avevamo lavorato all'inizio della nostra attività, che ormai ha quasi 15 anni, quindi diciamo che ci sentiamo già vecchi ecco, in, questo, in questo senso. E, una delle prime, delle, prime proposte, eh, delle prime proposte che abbiamo fatto al vending è stata quella di, eh, della frutta, diciamo, frutta naturale. La problematica che noi avevamo, è la richiesta specifica sulla frutta fresca, però il, la problematica è la gestione di frutta fresca, soprattutto di quarta gamma, con tempi di, eh, di eh, conservazione bassissimi, perché si parla di pochi giorni, e livelli di, eh, livelli di scaduti altissimi per noi era assolutamente ingestibile. Ci siamo rivolti quindi a un'azienda primaria nel settore, io adesso è Natura Nuova, quindi un'azienda che è, è anche piuttosto conosciuta nella frutta conservata. E avevamo sviluppato una eh, polpa di frutta naturale conservata, quindi con lunghi tempi di conservazione, pastorizzata quindi con lunghi tempi di conservazione, e al quale noi avevamo aggiunto il cucchiaino e quindi era perfettamente macchinabile. C'è stata poi un'evoluzione proprio dell'azienda in questo senso, ehm, la quale è andata verso confezioni ancora più fruibili. Per il consumatore fuori casa, quindi ha sviluppato ad esempio una confezione in Doipec, cosiddetta in Doipec, quindi questo alluminato con il tappo, che è molto più accessibile da parte del consumatore del fuori casa. Ecco, una considerazione generale, devo dire, purtroppo ancora lo snack di frutta non ha colto la, diciamo ancora la grande massa del consumatore del vending ma crediamo che soprattutto andando verso uh, un pubblico più giovane, un pubblico sicuramente più attento a queste tipologie di esigenze queste avranno delle, eh, avranno, sì, eh, riteniamo possano avere delle, delle, buone, delle buone performance per il futuro. Ecco, una, ehm, una situazione invece completamente diversa l'abbiamo rilevato invece nel mondo della frutta, della frutta secca, qui c'è stata una vera e propria esplosione di consumi nella frutta confezionata, monodose, legata probabilmente anche a questa campagna di informazione che è stata fatta molto importante verso il consumatore relativamente a quelli che sono... Le, ehm, le, caratteristiche, eh, le caratteristiche benefiche appunto della, della, della fonte secca e ehm, per cui oggi la fonte secca è diventato un must per ogni distributore automatico cosa che posso dirlo fino a 4-5 anni fa non, non esisteva. Eh, crediamo sia molto importante ecco, la comunicazione e l'informazione anche sul packaging che riguarda tutti gli effetti benefici del prodotto, che riguarda anche l'origine del prodotto che è, e quindi l'informazione al consumatore è sempre, è sempre più importante. Ecco, nel nostro catalogo noi abbiamo, eh, ampliato la, diciamo abbiamo eh, sviluppato un'offerta di prodotti eh, cosiddetti diciamo, eh, che vanno incontro a quelli che sono appunto le richieste del, nuovo, del consumatore moderno, quindi eh, prodotti biologici, ecco, eh, nel, caso nel caso specifico noi abbiamo eh, relazioni, eh, collaborazioni con aziende nel mondo del bio che eh, ci permettono appunto di dare una risposta ai nostri, eh, ai nostri clienti ai nostri gestori. Ehm, quello che è successo allora, il bio è, la presenza del bio è soprattutto legata a, a accordi di fornitura appalti in strutture sanitarie in scuole so, e in strutture private anche molte aziende che sono particolarmente sensibili alla qualità del prodotto e alla sicurezza dei processi eh, produttivi quindi il biologico è una risposta da questo punto di vista Purtroppo quello che abbiamo visto è, negli ultimi due anni, sempre a seguito della pandemia, a seguito della chiusura di molte strutture, a seguito dell'inaccessibilità ai distributori in altre strutture, il nostro, la nostra vendita è diminuita di questo, di questo prodotto, per cui aspichiamo che il ritorno alla normalità ci possa permettere di ritornare a dei livelli che possano essere eh, quelli, quelli corretti per questo tipologia di eh, prodotto ecco questo è sempre nel mondo del bio ecco, quello che dicevamo l'aumento delle, eh, delle vendite di referenze eh, del free front, del cosiddetto free front ecco il mondo eh, sicuramente sicuramente anche dal nostro punto di vista confermiamo la grande attenzionalità a prodotti senza glutine, in questo caso eh, qui dobbiamo un attimo differenziare la, il consumo senza glutine con spiga barrata, quindi con la certificazione, rivolto soprattutto a quei consumatori che effettivamente hanno delle intolleranze al glutine e, e questo è un, è un settore, diciamo, un, un, un trend che riconosciamo in, in crescita. Abbiamo eh, però quello che stiamo notando è anche una forte crescita di quei prodotti che sono eh, dichiarati senza glutine, quindi rivolti più a un consumatore che, eh, che elimina il glutine dalla propria dieta proprio come stile di vita, come propria dieta alimentare. E questo eh, lo stiamo notando diciamo in quasi tutti i prodotti convenzionali laddove la scritta senza glutine sta comparendo. Ehm, ecco, eh, riconosciamo anche noi un incremento, una tendenza di incremento di quelli che sono i prodotti eh, diciamo senza zucchero o senza lattosio. Ehm, Devo dire, ecco, nel nostro, nel, nel nostro eh, progetto c'è anche quello di ampliare sempre di più la, la gamma dei prodotti, ad esempio abbiamo anche lo yogurt senza lattosio e, e, e avremo anche altri prodotti appunto in, in questo senso. Ecco, la, la grande sfida normalmente che noi vediamo delle aziende è quello di... Eh, andare in conto, di poter sviluppare delle ricette sui prodotti che pur togliendo lattosi o zucchero incontrano comunque il, il favore del consumatore dal punto di vista dell'appetibilità. Questo è un aspetto che riteniamo molto importante. Altro aspetto importante, credo che non sarò nel primo o nell'ultimo a dirlo, è sicuramente ancora il, il grande differenziale di prezzo che oggi c'è fra i prodotti sia biologico sia free from da quello che è il convenzionale eh, e questo credo che penalizzi ancora, io credo all'estero in tanti paesi non sia così eh, forte questa differenza, noi in Italia lo, lo avvertiamo anche molto e, e penso sia piuttosto importante anche nella, nello sviluppo e nella diffusione di, le, dei prodotti. Parliamo sempre, parliamo sempre di stile di vita, stile di eh, alimentazione, mondo del vegano. Allora in questo caso anche qui vediamo che si stanno sviluppando sempre di più prodotti che dichiarano il, eh, diciamo, la certificazione, l'autocertificazione al vegano. In questo senso abbiamo ad esempio, noi notiamo forte, un forte interesse sui prodotti a base di farine e di legumi. Questo ecco è, una, è uno delle delle serie di prodotti che noi presentiamo anche al mondo, al mondo vegano. Ecco, parlando invece dei prodotti cosiddetti arricchiti, diciamo, quindi con l'aggiunta di... Ecco, il, eh, il mondo del, gli snack proteici stanno avendo una richiesta sempre più forte. In modo particolare devo dire eh, le barrette, e a queste stiamo aggiungendo altri prodotti come possono essere dei crackers proteici piuttosto che bevande, che bevande proteiche. Il mondo dei proteici è soprattutto rivolto a quel pubblico. Eh, vediamo soprattutto giovane, molto attento all'eliminazione all delle proteine animali e quindi la sostituzione alle proteine animali con proteine vegetali, attenti a un discorso, a un discorso dietetico e, normalmente, anche eh, pubblico molto sportivo. Al, alle, al proteico aggiungiamo anche i cosiddetti snack funzionali, quegli snack quali, eh, che aggiungono a quelle che sono le caratteristiche eh, diciamo, eh, basiche del prodotto anche eh, aggiunta di minerali piuttosto che vitamine, piuttosto che eh, batteri probiotici eh, tutti prodotti che aiutano diciamo, al benessere fisico eh, delle, delle persone questo nel caso del magnesio e potassio eh, ecco, noi, per, eh, diciamo, noi abbiamo tante richieste da parte dei nostri clienti eh, riguardo appunto la conoscenza e, e la possibilità di utilizzare i nostri prodotti soprattutto quando devono dare delle risposte ai loro clienti, devono partecipare a gare d'appalto nel nostro catalogo, nel nostro, eh, nel nostro sito noi abbiamo una tabella nel quale noi tutti, di tutti i nostri prodotti specifichiamo quelle che sono le caratteristiche, quindi quando si cerca un prodotto senza glutine eh, abbiamo un elenco dei prodotti nel nostro assortimento, così come il senza lattosio, così come il biologico, così come diciamo tante caratteristiche che vengono sempre di più ricercate da parte del consumatore. Naturalmente noi forniamo le schede tecniche del prodotto e tutte le informazioni che ci vogliono eh, per poter spesso partecipare alla, ai bandi. Altro aspetto importante è la comunicazione anche sul distributore quindi eh, è importante che il distributore possa eh, scegliere consapevolmente il, il prodotto. Noi eh, forniamo diciamo, di quelli che sono gli, gli elementi basici che sono questi eh, indicatori, questi segnalatori adesivi sulle macchine Oggi le macchine di nuova generazione con la, loro, con la tecnologia digitale, con la comunicazione che possono fare e credo che mm, possano svolgere una, in, questo, in questo senso un ruolo molto, molto importante. Ringrazio per l'attenzione e ringrazio Confida anche per la possibilità che ci è stata data. Pronto? Ok, perfetto. Grazie Nicola dell'ampia della e dettagliata presentazione. Abbiamo avuto perciò una, una panoramica molto chiara sia sui trend di consumo, quindi dati portati da enti terzi, associazioni, eh, enti di ricerca, sia la parola a produttori e rivenditori del settore. A valle di, tu, del, di tutta la filiera però c'è chi poi deve vendere, proporre questi prodotti ai consumatori finali. Sono i gestori, parlavo prima di 800.000 distributori automatici, più di 800.000 installati in Italia e perciò tutto questo discorso deve essere per forza incanalato alla fine attraverso gli imprenditori che poi questi prodotti devono proporre ai loro clienti che in realtà, come sapete bene, non sono i consumatori finali ma il committente del servizio, l'azienda, l'ente pubblico, che ti fa mettere le macchinette e ti permette di vendere questi prodotti. Pio Lunel si è stato indirettamente citato più volte in questa, in questa conferenza, un po' il convidato di Pietra, si diceva, citato più o meno indirettamente più volte come ti dicevo, presidente delle imprese di gestione del settore della distribuzione automatica, quindi rappresentante autorevole di Confida, dobbiamo essere realisti, abbiamo sentito delle belle intenzioni, belle parole, interessanti spunti, ma poi c'è la realtà dei fatti, il vending ha la buona volontà, mi sembra chiaro, ha la volontà di sviluppare questi prodotti non c'è nessun tipo di pregiudizio però il mercato poi chiede che questi prodotti siano adattabili, adattati al nostro business, quindi volevo sapere il tuo punto di vista e che poi anche ovviamente del rappresentante dei gestori italiani, grazie. Grazie buon pomeriggio a tutti innanzitutto grazie per lo spazio eh, noi abbiamo una stella polare, no? nel nostro, noi siamo imprenditori si chiama conto economico il conto economico del distributore automatico, quindi noi dobbiamo coniugare all'interno del nostro distributore automatico un conto economico che stia in piedi perché altrimenti rischiamo di eh, fare dei danni e quindi noi partiamo da lì, il conto economico e gli spazi che abbiamo a disposizione del distributore automatico perché noi a volte eh, immaginiamo che mh, il vending sia le belle batterie che noi vediamo presso gli ospedali piuttosto che le stazioni, piuttosto che gli aeroporti ma in realtà il grosso del nostro business viene fatto con piccoli e medi clienti quindi una macchina del caldo, una macchina degli snack che all'interno magari deve anche avere l'offerta delle bibite quindi all'interno noi dobbiamo scegliere quali sono i prodotti che noi potremo andare ad erogare e quindi qua dobbiamo appunto fare delle scelte le scelte avvengono come dicevate voi prima in base alla locazione dove vanno installate quindi sicuramente l'offerta che verrà fatta all'interno degli ospedali sarà diversa di quella degli uffici rispetto a quella delle, delle aziende. Quindi noi in questo mondo ci dobbiamo muovere. In questi ultimi anni penso che tutti abbiate notato che c'è stata un'evoluzione enorme nei prodotti che noi vendiamo all'interno dei distributori automatici. Quindi noi non è che non, siamo, non seguiamo i trend di mercato facciamo un po' più fatica perché dobbiamo un po' scegliere, quindi andare a, come diceva prima eh, la dottoressa sul discorso della celiachia, è l'1%, quindi se io ho 30 prodotti a distributoni e devo andare a cogliere l'1%, a volte diventa complicato. E' è molto utile lo spunto che ha dato lei sul dire facciamo dei prodotti che vadano bene per tutti, questo ci toglierebbe dal, diciamo, dalla, da, da un po' da a volte a dover affrontare determinate scelte quindi questo sicuramente è una cosa estremamente positiva estremamente positiva è il rapporto che si sta creando con i fornitori quindi i fornitori devono eh, la famosa macchinabilità è, una, è una, una cosa imprescindibile per noi perché se il prodotto non eroga è, di, è, è già tagliato fuori in partenza dalle nostre scelte perché se non è erogabile dal distributore automatico diventa complicato un problema di logistica, noi siamo, abbiamo aziende di logistica, quindi il prodotto deve arrivare, eh, il dottor Zaniboni ce l'ha a magazzino a 4 gradi, noi lo dobbiamo trasportare a 4 gradi, lo dobbiamo eh, erogare a 4 gradi, quindi insomma, la logistica per noi è una parte fondamentale. Quindi noi dobbiamo sicuramente nel futuro, ma già lo stiamo facendo, dialogare sempre più tra i produttori di prodotti, le associazioni, per trovare delle formule che possano stare in piedi per tutti perché noi come ripeto ci accorgiamo, ci siamo accorti e stiamo seguendo il trend che ci sono sul mercato. Enrico prima ha toccato un altro argomento molto importante che è quello del far capire alla stazione appaltante le problematiche e magari anche che se ci impongono determinati prezzi per noi è complicato poi andare a mettere dei prodotti che hanno delle caratteristiche diverse, perché oggi, come tutti sappiamo, quel tipo di prodotti ha un costo un po' più alto. Quindi anche quello eh, noi vorremmo, noi ci mettiamo a disposizione, però anche le stazioni appaltanti dovrebbero essere educate a far sì che eh, si possa accettare anche dei prodotti che hanno un un prezzo un po' più alto rispetto a quello tradizionale, quindi noi mettendo insieme tutti questi pezzi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo usare tutte le informazioni che oggi abbiamo e riusciamo a recepire dai nostri distributori, dal mercato, da tutto quello che dalle associazioni per far sì che anche il vending diventi un veicolo e secondo me lo può diventare anche perché essendo in ogni luogo, dappertutto siamo, quindi io dico sempre: usateci, usateci per veicolare delle informazioni, usateci per educare. Logicamente, però, lo dobbiamo fare insieme l'educare e il veicolare non può essere sempre, comunque, a discapito nostro. Quindi dobbiamo lavorare insieme. Io quel, il messaggio che voglio dare è questo: i gestori ci sono, i gestori vogliono lavorare in questa direzione, però tutti a questa filiera deve capire le problematiche, quindi in questi giorni o anche in questi ultimi mesi con la struttura di Confida quello che abbiamo fatto è stato quello di far conoscere il nostro settore, noi dobbiamo parlarne, dobbiamo far capire, far capire le problematiche perché insieme le possiamo affrontare, insieme le possiamo risolvere e insieme possiamo poi strutturare delle offerte che vadano nella direzione di tutti. Fatemi fare un appunto sul discorso della celiachia, eh, sul discorso dell'istruttore automatico di bevande calde in effetti è un problema. dottoressa sa che noi lavoriamo con lei, certo che tenere separato il discorso dell'orto rispetto alle altre bevande diventa complicato, quindi noi abbiamo delle macchine marchiate a però logicamente sono delle macchine ad hoc quindi queste dov'è che le mettiamo? Le mettiamo dove c'è una doppia offerta, quindi da un lato ho il distributore tradizionale dove c'è tutto quello che mi può richiedere il mio consumatore, dall'altra c'è il distributore che è ad esclusivo, non ad esclusivo ma può essere utilizzato anche da un celiaco, quindi noi come ripeto ci siamo, stiamo lavorando, tutte queste informazioni che voi ci state dando le, le cogliamo e non è che vanno, vanno disperse, lavoriamoci insieme, collaboriamo insieme usiamo i dati che abbiamo, usiamo le informazioni che abbiamo, usiamo le esperienze usiamo i fornitori e io sono convinto che un buon lavoro si possa fare io penso che di avervi detto tutto quello che è dalla parte del gestore sarebbero tante altre cose da dire ma insomma certo. Okay? certo, assolutamente concordo, insomma anche come grazie, grazie Pio Pio Lunelli, presidente dei gestori, concordo anche come operatore dell'informazione, effettivamente il vending da questo punto di vista nel rapporto verso il new normal, chiamiamolo, che è una parola che poteva già dare bene prima della pandemia, ha dimostrato in questi anni una grossa evoluzione, pur dovendosi, come dicevi giustamente tu, scontrarsi e comunque dover lavorare su certi parametri che vanno rispettati, quindi penso che gli spunti che sono arrivati da questo tavolo, l'associazione, i suoi rappresentanti abbiano, abbiano dimostrato già quei fatti e lo vogliono ancora, lo vogliono ancora dimostrare, c'è l'intenzione di collaborare di essere proattivi perché il mercato va in un certo modo e bisogna secondarlo. Quindi ringrazio tutti i partecipanti a questo Talks, eh, gli spunti sono stati molto interessanti, molti li troverete poi declinati nei vari stelli che troverete in fiera quindi continuo a rivolgervi l'augurio di un buon giro in fiera buon lavoro e buon lavoro anche per tutte le categorie qui rappresentate grazie, buona serata